Grazie, <ride> grazie a Tovoli per questo iniziale saluto all'incontro di oggi e per aver organizzato con l'IBC splendidamente questo incontro su, come hai detto, sulla conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle antiche pere dell'Emilia Romagna. E' questo un tema della giornata che si svolge in due tempi io parlerò ovviamente a nome anche dei colleghi che hai citati Dondini e Ancarani perché abbiamo fatto tutto assieme ma suddividerò in due parti che sono le due parti che riguardano l'indagine da un lato delle antiche pere che abbiamo cercato con la collaborazione di altre università in tutte le regioni, sono più di 100 e dall'altro invece il progetto IBC di cui hai parlato tu, che serve ad arricchire l'opera attraverso per farlo diventare un prodotto culturale, come hai detto cioè attraverso le competenze delle persone che hai citato che hai tutto citato e che fanno emergere altri importanti aspetti che riguardano tutto lo scibile della conoscenza della pere, ma da un punto di vista eh, culturale, cioè nel senso che quest'opera riguarderà il grande pubblico per portare a conoscenza di tanti aspetti che nascono e, e ci aiutano a capire il valore della pera e il ruolo che essa può, può avere nel migliorare anche la nostra vita della nostra vita civile di ogni giorno. Qui si vedono due pere bellissime del patrimonio genetico dell'Emilia Romagna, cioè una pere rampina, una volta i nomi erano figurati, infatti rampina vuol dire che ha il peduncolo a uncino, ecco perché si chiamava così, rossissima, eh, come sono le, mele che, le pere che si cercano oggi, e sotto c'è la, la mora di Faenza che è una pera che è apprezzata dai gourmet e dai ristoranti raffi raffinati eh, noi per poter andare all'origine delle pere dell'Emilia Romagna siamo risaliti a Ulisse Aldrovandi il grande naturalista le cui opere sono godibili oggi al museo di, Palest di Palazzo Poggi dell'Università e, e qui si vede una pera da lui descritta, la pera sementina di cui aveva fatto l'incisione su matrici di legno, se ne vede una a sinistra, e poi la raffigurazione fatta da pittori dell'epoca, ovviamente, a destra del, del, della branchetta con la pera, una pera che assomiglia tante a quelle di oggi, ma non sappiamo quale sia. Eh, poi abbiamo cercato, da quello, da, da, dalla miniera, irraggiungibile per tutti che è quella di, del pittore Bartolomeo Bimbi che era alla Corte dei Medici e che aveva il compito di raffigurare tutte le varietà con un cartiglio che teneva sotto all'insieme delle varietà in questo grandissimo piatto che si vede tutte numerate in modo che dal, da dietro si poteva capire che varietà era. Una sola considerazione qui, le, siccome erano pere estive queste del mese di luglio, si capisce che erano moltissime e qui questo ci soccorre perché ci dice che a quell'epoca in estate c'erano solo delle pere perché le altre frutta ancora non circolavano con i commerci e quindi eh, le pere erano oggetto per, per due o tre mesi estivi. Difatti il grande Ghigi a Bologna Aveva, quando ereditò dal padre l'azienda sul Colli, aveva, aveva piantato in collezioni di, di pere, molte queste di queste pere, pere. Comunque Comunque sono arrivate no, a noi, sono cibili, cibili, grazie. Di grazie. All'ex zoologo, all al geologico di Dice, anche, lettori anche lettori dalle lettori dalle Poi, Poi un altro. Scusate, c'è eh, un turno audio. Chiedo di abbassare il volume di delle tastiche. L'orto botanico sviluppato in auto da Filippo Re. Quando arrivò a Napoledonia a Bologna, lui stette 12 anni. A Bologna sufficienti per fare questa collezione che vedete scritta qui di tutte le pere che lui aveva cercato nelle regioni. Lui veniva da Reggio Emilia e aveva trapiantato a Bologna tutte le varietà che era riuscito a collezionare. In, nei rettangolini trovate le pere che ci sono ancora oggi, l'Angelica, la Virgolosa, la Spadona e altre ancora. Un altro salto nel passato ce lo fa fare il professor Bertoloni che nell'81 dopo l'Unità d'Italia aveva fatto a casa sua, a Zolo Predoso, una collezione, delle, lui era botanico, una collezione dove c'erano anche le varietà di pere. Ancora oggi ancora possiamo vedere che le varietà tipo spadona d'inverno, spina carpi, angeliche e così via c'erano mantenute, quindi si sono conservate nel tempo varietà quindi che hanno diversi secoli alle spalle. Eh, questa è una foto del parco di Villa Ghigi dove si vedono come erano ancora oggi eh, come erano innestati alti i peri nel punto di transizione eh, eh, ed erano riuniti in filari, non c'erano i frutteti erano filari che, che eh, adornavano appunto il, il parco come lo fanno oggi. Questo che vedete è il es primo esempio di frutticoltura industriale, quindi anche del Pero nella provincia di, di Ferrara, eh, fu un, un pioniere Buscaroli che fondò questo, fece, questi primi impianti e le foto sono dell'epoca dell si vede per esempio a destra la forma di allevamento che allora si, si chiamava cordone verticale, oggi si chiama Fusetto, in altri modi, comunque, ritornano in campo le stesse forme con nomi diversi e con tecniche di coltivazione diverse. In mezzo vedete una foto di, del primo frutteto eh, ad altissima densità realizzato negli anni 30, questo è in provincia di, di Parma, di comparsa crasiana a 4.000 piante per ettaro, quindi, come vedete gli impianti fitti hanno un'origine italiana e specificatamente emiliano. Poi naturalmente la tecnica si è evoluta in maniera incredibile, tanto che l'Emilia Romagna è oggi all'avanguardia sia nella produzione che nella tecnica di coltivazione in Europa del pero e qui vedete il grande, la foto di copertina del grande congresso che fu fatto a Ferrara nel Due, nel 2000, eh, nel 2000 e, e che riporta appunto delle fotografie anche di impianti di pera e la mostra pomologica che vedete come erano disposti sulla sinistra i campioni. Eh, per quello che riguarda le antiche pere noi abbiamo la fortuna di avere in Emilia Romagna dei bravi vivaisti soprattutto in collina che mantengono le varietà in modo da, per, per, per il prelevamento delle marze e la produzione degli alberi. Qui si vede sopra Faenza uno di questi frutteti ad hoc. Eh, L'Università di Bologna iniziò a sperimentare e a collezionare queste pere antiche all'inizio degli anni '60 col professor Baldini, che iniziò nell'azienda sperimentale creata allora come si vede da queste foto. Ma il grande pomologo eh, in, che ha lasciato a noi la migliore edizione di, pom di pomologia italiana che si conosca è Gallesio, un, un uomo dell'amministrazione pubblica prestata, eh, aveva questo amore per la pomologia e quindi un autodidatta che ha fatto il più grande libro che l'Italia conservi sulla pomologia perché anche lì c'era una squadra di collaboratori notevolissima che ha per esempio dipinto questo, in maniera perfetta questa varietà che si chiama Angelica, una di quelle che avete visto anche presentate precedentemente da Aldrovandi ad oggi e che lui riuscì a tradurre anche con delle descrizioni molto molto accurate. Questa pera oggi si chiama Santa Lucia ed è coltivata nelle Marche, nel Veneto e in altre regioni anche. Questo è un esempio invece del vivaismo per la grande cultura industriale, siamo sempre nel Ferrarese con le piantine una per una molto vicine assicurate ad un sostegno e con le piante madri che servono anche queste per la fonte, per la certificazione genetica e vivaistica che la regione Emilia-Romagna conduce in una maniera di grande garanzia per gli acquirenti, per i coltivatori che le vogliono comprare per avere la certezza della sanità e della varietà. E Qui si vedete sotto due pere dell'attuale calendario che potrebbero andare, non sono italiane, ma sono quelle coltivate oggi a Batefette e le William e di cui vedete sopra gli impianti dell'Università di Bologna. Poi arriviamo alla seconda parte che è quella delle schede pomologiche delle antiche pere, quelle dell'indagine fatta dalle, dalle diverse università dell'Emilia Romagna e con una collaborazione di molti tecnici e anche aziende private, una decina di gruppi di lavoro che nell'arco di alcuni anni hanno descritto una cinquantina di varietà eh, facendo anche vedere eh, eh, i particolari del, che ciascuna di queste ha, per esempio di 42 di queste varietà sono state fatte schede pomologiche secondo determinati criteri approvati nel sistema internazionale della letteratura e vedete tutti i nomi che non sto a riprendere, ma di questi 42 nomi solo 4 o 5 oggi appartengono alla coltivazione nei, nei pereti specializzati. E l'Emilia Romagna praticamente le ha abbandonate quasi tutte, quindi sono veramente da recuperare per il valore intrinseco che hanno, anche per il miglioramento genetico e per quello che riguarda il carattere di mantenimento della biodiversità. Eh, ringraziando inizialmente l'IBC e anche la regione do, mi sono dimenticato di dire che l'assessore la, di allora, di tre anni fa la signora Simona Caselli accorse subito con grande interesse questa indagine perché lei poi aveva fatto, fatto la legge regionale per la tutela delle risorse genetiche e per anche il mantenimento della, della, della biodiversità locale insieme anche alla regione toscana, quindi era un, una, una, una, questa è un'indagine che riguarda anche specificamente gli indirizzi politici della regione. Eh, eh, per esempio queste varietà che sono, ho detto 42, coprono un arco di oltre, eh, di oltre tre mesi, quattro mesi, si vede dai rettangolini che partono ai primi di giugno e arrivano fino a dicembre. Quindi le pere invadevano tutta la nostra eh, fame di frutta estiva. In gran parte erano pere, come ho già detto. Eh, questo è un esempio. Ho preso l'Angelica perché è quella varietà che ha percorso tutti i secoli ed è ancora sulla breccia nei mercati. Eh, come è un esempio di scheda cioè che ha la descrizione eh, del, dell'albero, dei frutti, dell'origine e anche dei parametri qualitativi e poi che erano, derivavano da prove fatte cosiddetti panel test per la parte organolettica e, e, e comunque sensoriale del frutto non una valutazione che tenga conto di tutti gli aspetti di chi acquisto un frutto per goderne anche della bontà della, eh, e anche per appagare l'estetica che gli può offrire motivi di acquisto. Eh, questo è un altro particolare della scheda, eh, come si vede c'è anche una foto dell'albero e poi c'era questo particolare che ho detto, questa, eh, questa specie di grafico che Considera contemporaneamente una decina di caratteri del frutto, dalla croccantezza alla stringenza e gli altri caratteri del sapore, ed ha anche dei parametri indicativi biometrici, cioè il peso, la durezza, la dolcezza, l'acidità, il sovracolore, la cioè per fare queste schede sono occorse parecchi anni perché le osservazioni dovevano durare due anni e poi c'erano le fotografie, il riscontro, insomma, di ogni scheda ci sono gli autori sotto e sono sempre lavori in comune di più siti, cioè di più, eh, di più persone che hanno seguito quella varietà. Quindi un lavoro in, in, molto molto molto anche eh, complicato, complesso per l'elaborazione eh, dei dati. Poi finisco facendo vedere alcune varietà, queste sono precocissime per esempio la Mirandino Rosso o la Pera San Giovanni che ha preso il nome dalla data di calendario che ricorda quel santo, le Pere Moscatelle, eh, che di diverse, sono parecchie eh, perché ci sono diversi cloni ma anche diverse varietà eh, ottenute e mantenute nel passato e che sono perine che si vedono ancora oggi. Queste sono di Villa Ghigi, la Pera Zuccherina e Molinaccio eh, di fronte a questi maestosi alberi eh, c'è da inchinarsi e da dire grazie che siete arrivati fino a noi, come la, la signora Gadini poi ne parlerà perché è anche eh, colei che per conto della regione ha il compito di, di mantenere e schedare questi alberi monumentali del passato. Le pere straniere, alcune sono arrivate anche da noi, come la pera Scipione, sono diventate si sono naturalizzate Emiliano Romagnolo, come la curato, la caratteristica pera che ha una riga longitudinale rugginosa, come si vede in alto, o la spina carpi, che è la, spina, la pera ossa che ho fatto vedere all'inizio a eh, Grizzana Morandi e la pera volpina che tutti adesso quelli che amano il passato perché questo è il momento si cuociono queste pere perché non sono sclereidi sono, occorrono tre ore di cottura perché si diventino diventano molto gradevoli per, per completare al posto del, del, del dolce a tavola e si mangiano soltanto a tavola appunto un pasto o una cena eh, le pere autunni-invernali la mora di faenza che già ho fatto vedere la spadona d'inverno che vedete sotto che è diffusa soprattutto in, nelle zone alpine più che in Emilia Romagna ma poi altri come la butirra ruggine eh, eh, eh, la, la pera nobile l'auro, la pera spaler eh, la cocomerina tardiva che è una specie della valpina ma la polpa anche questa bisogna cuocerla solo che alla polpa rossigna adesso si cerca di ottenere con miglioramento genetico il trasferimento del carattere polpa rossa nelle nuove pere una pera tardiva, invernale la pera limona queste invece sono le altre 54 pere di cui abbiamo eh, le, le, eh, che, di cui non abbiamo potuto fare il riscontro direttamente ma che derivano da pubblicazioni che ne parlano, sono quasi tutte pere dal nome dialettale i, i più strani eh, che sono registrate da qualcuno in passato come presenti in Emilia Romagna, quindi in totale diventano un po' più di 100. Grazie comunque chiedo di nuovo scusa a Tovoli e a tutti voi che ci seguite e devo ringraziare in particolare anche l'Accademia Nazionale di Agricoltura per avere irradiato l'informazione ai propri membri, alcuni dei quali certamente avranno seguito, eh, avranno seguito la presentazione. Il libro, come ha detto Tovoli, si distribuirà successivamente sulle basi delle disponibilità del numero di copie limitato che ha stampato la, già stampato la regione Emilia Romagna. Grazie, grazie.